salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo della versione 2 di un prodotto che ha avuto un successo incredibile eh, che ha pure cambiato nome nella sua evoluzione perché è stata adattata ai droni eh, dove ha trovato probabilmente eh, il suo utilizzo ideale e il prodotto di cui stiamo parlando è questo drone mask 2. Questo visore che è veramente è incredibile per come ci riproduce tutto quello che vediamo nei nostri droni e soprattutto che è compatibile per chi non lo sapesse con qualsiasi applicazione per droni. E non perché comunque lei è utilizzabile con qualsiasi eh, applicazione che sia installata sul nostro smartphone compreso youtube o qualsiasi altra cosa questa è la versione 2 eh, non guardate il logo perché questa è una pre release quindi è una versione eh, della confezione ancora beta e la confezione definitiva avrà un logo un pochino diverso comunque questa nuova maschera ha diciamo migliorato quello che erano i difetti della precedente essendo un prodotto che non è tecnologico quindi l'evoluzione ovviamente solo migliorare eh, i difetti costruttivi o meglio di utilizzo eh, che aveva la versione precedente eh, quindi cosa hanno fatto i ragazzi di drone mask? hanno diciamo introdotto due cose che creavano veramente fastidio agli utenti la prima è inserire in confezione i cavi eh, per il collegamento del nostro smartphone ai nostri dispositivi di controllo dei nostri droni quindi questi cavi lunghi che magari uno faceva fatica a reperire perché soprattutto devono essere cavi otg quindi cavi che eh, hanno una comunicazione eh, con tra smartphone e eh, controller quindi abbiamo all'interno tutte e tre le possibilità di cavo cavo lighting type c cavo type c type c o cavo type c micro usb eh, in modo che c'è tutte le possibilità eh, di compatibilità con qualsiasi controller e in più è stato modificato il case della maschera eh, andando ad introdurre una cosa che è veramente fastidiosa per questi visori eh, chiamiamoli così analogici perché non avendo niente di tecnologia tutto gira intorno appunto a solo delle lenti e al nostro smartphone e la cosa fastidiosa cos'era che quando dovevamo intervenire eh, nelle opzioni dell'applicazione qualsiasi essa sia per droni o non dovevamo aprire la maschera e andare a cliccare le varie funzioni con il drone magari in volo e via dicendo perché ovviamente lo smartphone è all'interno della maschera quindi aprire cerniera e via dicendo adesso invece è stato risolto questo problema in maniera semplicissima ma con un Efficacia eh, ragazzi, pazzesca e ci dà veramente eh, una possibilità di utilizzo più semplice e eh, più comoda, cioè veramente fantastica. Tra poco vi farò vedere come hanno fatto i ragazzi di drone mask a risolvere anche questo eh, fastidiosissimo problema. Quindi, adesso guardiamo cosa c'è nella confezione, come diciamo la nuova modifica che ha introdotto drone mask sul suo visore, e poi la proviamo con un drone per vedere come appunto si interagisce adesso con l'applicazione. E poi ve la faccio vedere anche in un'altra possibilità di utilizzo che è un'altra eh, di quelle cose super fighe che ci dà la possibilità di fare un visore come drone e non un visore eh, qualsiasi che troviamo magari su amazon vi dicendo che ovviamente non avendo una lente eh, come questa che è esclusiva per drone masche eh, non sono niente di paragonabili a tutto questo che okay? per chi non lo sapesse qua ragazzi abbiamo una qualità eh, dal punto di vista del risultato visivo eccezionale perché sembra di essere davanti a un maxi schermo e soprattutto la definizione è pazzesca data da queste lenti incredibile. o meglio questa lente incredibile che alla fine è una lente unica eh, che appunto è in grado di riprodurre qualsiasi cosa abbiamo nello smartphone e soprattutto più il nostro smartphone ha una qualità alta a livello di display più lei è in grado di restituirci eh, una qualità visiva incredibile quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo a vedere cosa c'è e cosa è cambiato in questa drone mask 2 la confezione come vi ho detto è una pre-release quindi è una versione beta sarà leggermente diversa nella versione definitiva nel caso eh, l'andiate ad acquistare ed ecco qua subito troviamo la drone mask col suo sacchetto classico adesso lo lasciamo un attimo da parte e poi troviamo un panno per la pulizia delle lenti molto importante perché la lente qua ragazzi è quello che veramente è il fulcro di questa drone maschera. e poi come vi dicevo prima vedete abbiamo tutte le possibilità di cavo eh, per collegare qualsiasi dispositivo ai nostri controller eh, con le varie eh, diciamo tipi di connessioni quindi eh, micro usb eh, lighting type c type-c type C. Eh, sono cavi lunghi appunto perché il cavo deve essere lungo perché deve arrivare fino al controller e sono cavi appunto idonei a questo tipo di utilizzo poi abbiamo il manuale di istruzioni, ovviamente super semplice perché poi è proprio minimal essendo un prodotto non tecnologico e poi abbiamo lei LA, ladrone mask 2 eh, lei rimane praticamente identica dal punto di vista estetico alla precedente. Eh, non spaventatevi per chi non l'ha mai vista. Sì, lei è molto eh, minimal dal punto di vista dei materiali. Perché è quello che fa la differenza in questa drone mask, ovviamente, è questa lente. Vedete che praticamente risulta come una lente unica eh, che ci permette di avere una qualità assurda e soprattutto di riprodurre qualsiasi tipo di applicazione eh, che non sia predisposta per visori VR, eh, quelli classici che troviamo normalmente. Eh, su amazon magari a 20 30 euro dove però eh, bisogna avere un'applicazione dedicata che divide lo schermo in due abbassando la risoluzione della qualità dello smartphone e soprattutto eh, avendo il limite delle applicazioni che hanno quella possibilità mentre qua qualsiasi cosa e soprattutto con una qualità assurda perché mantiene quello che è la qualità dello smartphone e questo che fa il prezzo di questa eh, drone mask, perché è stato tanto contestato il prezzo perché comunque si sì, lei è materiali semplici anche se di qualità perché comunque anche se sono materiali economici dal punto di vista costruttivi sono eh, veramente eh, curati e eh, comunque di qualità eh, però è lei veramente è la cosa principale soprattutto l'unicità perché solo lei ha questo tipo di lente e la modifica principale che è stata fatta che è quella veramente che dà la svolta a questi tipi di visore è, è per assurdo questo semplice taglio che è stato fatto qua nella maschera inserendo queste pezze di eh, stoffa chiamiamole così che vanno ovviamente quando rilasciate a sigillare quindi non fare entrare la luce ma potremo entrare con le dita in questa maniera Ah, e cliccare sul eh, display dello smartphone quindi andare a cambiare le impostazioni eh, dello smartphone quindi quando stiamo volando col drone per esempio cambiare la risoluzione cambiare le impostazioni video e foto eh, a livello di parametri tutte queste cose che prima dovevamo invece andare ad aprire ovviamente qua davanti la maschera eh, poi andare a eh, selezionare le cose richiudere col drone fermo in overing e via dicendo mentre adesso potremmo farlo come se lo smartphone è praticamente ancora attaccato al nostro controller è una cosa stupidissima dal punto di vista pratico quello che è stato fatto ma veramente geniale dal punto di vista pratico nell'utilizzo e rende l'esperienza di questa maschera ancora più immersiva e ancora più semplice da utilizzare ed è fantastico eh, vi lascio qua sotto link in descrizione per acquistarla se volete dargli un'occhiata eh, sapere il prezzo sapere tutto quello che è la spedizione vi lascio qua sotto appunto il link eh, e adesso però direi di iniziare a provarla la proveremo con l'app mini pro quindi eh, metterò in overing il drone e vi farò vedere come funziona appunto andare a, ad utilizzare lo smartphone con questi nuovi fuori e soprattutto utilizzeremo i suoi cavi per collegare il controller dell'app san Zino mini pro che dovrà collegarsi con micro usb a lighting nel mio iPhone quindi adesso iniziamo il primo test perfetto abbiamo connesso il tutto lì c'è l'app San Zino Mini Pro mentre qua abbiamo la connessione vedete cavo Type-C con adattatore tutto incluso in confezione l'iPhone dentro nel visore e il cavo ovviamente lighting che si attacca all'iPhone quindi a questo punto io dovrei far partire l'applicazione dell'app Zino Mini Pro però mi sono già chiuso la maschera. Eh, cosa succede? Che nella versione precedente avremmo dovuto aprire la cerniera, far partire l'applicazione e via dicendo. Mentre adesso posso andare a tirare giù la mia maschera, entrare con il dito, andare a cliccare App San Zino Mini, l'applicazione eh, di utilizzo dello Zino Mini Pro, e andiamo ad aprire l'interfaccia. E ragazzi, vedete che eh, qua, promemoria eh, richiesta, tutto ok, lo so, lo so. Perfetto. Quindi non si vede niente dal punto di vista delle riprese perché, come sapete, finché non è in volo, qua tutti avvisi ovviamente. Vedete che avremmo dovuto aprire la maschera per andare a chiudere, invece, qua basta infilare il dito. A questo punto, non ci resta che decollare perché, comunque, come sapete, eh, lo Zino Mini Pro, finché non decolla per un risparmio energetico, non eh, attiva la registrazione video e quindi neanche il ritorno video. Quindi, perfetto, decolliamo. ed ecco qua mi giro verso di me ecco qua mi allontano un pelo perfetto ragazzi guardate che figata incredibile eh, mi giro verso il drone allora se io vado adesso a inserire il dito qua dentro posso entrare nelle impostazioni della videocamera vedete cambiare i parametri tutto eh, usando il dito ed è veramente pazzesca questa cosa. Ovviamente nelle parti più in alto magari si fa fatica a arrivare col dito, dipende quanto è lungo il vostro dito, ma nelle parti principali ci si arriva benissimo. Tipo adesso, vedete sono su foto, vado a cambiare in video, vado nelle impostazioni video, posso cambiare la risoluzione, tutto, ovviamente. Eh, con il dito inserendolo qua dentro ed è una svolta incredibile ragazzi in questi visori per chi eh, utilizza visori VR eh, ma anche non questi anche quelli economici sa che tutto passa eh, per andare a cliccare lo smartphone aprendo il visore o tirando fuori il telefono cioè sempre una cosa complicata ancora peggio ovviamente se eh, l'utilizzo è per i droni dove cambiamo spesso magari impostazione dobbiamo regolare ragazzi questa è davvero l'innovazione fantastica semplicissima perché praticamente è un pezzo di stoffa chiamiamolo così che eh, si va a richiudere quando togliamo il dito quindi di luce non entra minimamente ed è pazzesco eh, sempre eh, ogni volta che indosso questa maschera come si vede a livello di risoluzione e di dimensione perché stiamo di essere al cinema e soprattutto con una qualità eh, allucinante come vi ho detto più il vostro smartphone avrà qualità eh, dal punto di vista della risoluzione dello schermo più lei è in grado di mantenere quella qualità è incredibile quindi ragazzi questa è la prima modifica che è stata fatta dal punto di vista costruttivo e poi l'altra è l'aggiunta di questo che aveva creato tanti problemi, tanti mi scrivevano ma quale devo comprare perché comunque se non è un cavo OTG eh, il ritorno video non c'è nel telefono quindi ci serve lunghezza e serve che sia un cavo OTG. Quindi quei problemi che aveva questa maschera sono stati risolti in questa versione 2. Quindi, detto questo, e dopo aver fatto vedere cosa è cambiato e cosa sono gli accessori introdotti in questa versione 2, adesso volevo farvi vedere eh, in, facendola indossare a mia moglie che non l'ha mai provata, soprattutto mai provata con un drone, volerò col DJI avatar che è in grado di eh, con il suo visore DJI di fare uscire il segnale video nell'applicazione eh, DJI Fly per condividere appunto quello che vediamo in live noi nel nostro visore. Quindi tutto esce nello smartphone e inserendo lo smartphone qua dentro, ragazzi, eh, chi è con noi riesce a vivere le stesse identiche emozioni che viviamo noi con il visore, eh, diciamo di DJI. E in più, per chi non lo sapesse, con DJI Avatar, nella versione con il visore nuovo, la comunicazione è addirittura senza cavo, quindi il visore DJI comunica con il vostro smartphone in wireless. Quindi la riproduzione nel, in questa maschera sarà wireless, mentre quello che vedremo oggi sarà con il cavo perché io, il visore DJI, la prima versione, con. Eh, quella del DJI FPV. Quindi detto tutto questo, adesso mettiamo in volo il DJI Avata e indossiamo a Erika la drone Mask 2 e vediamo eh, come lei vive questa esperienza dal punto di vista sia qualitativo delle emozioni e di cosa riesco a trasmettergli con il DJI avatar in un volo FPV condiviso. Quindi prepariamo il DJI Avata, ma facciamo atterrare prima Anzino Mini Pro. Perfetto ragazzi, allora vedete qua il visore DJI. Qua abbiamo la Drone Mask che sta indossando mia moglie, lei non l'ha mai provata perché chi segue il mio canale aveva visto una cosa del genere fatta con DJI FPV eh, facendolo indossare a mio papà per i suoi 80 anni, l'ho portato in montagna, ho fatto un volo di quelle emozionanti arrampicandomi su per una montagna ed era rimasto sconvolto da come eh, si vedeva bene soprattutto dalle emozioni che si trasmetteva con un volo in FPV perché il bello è questo, riuscire a trasmettere quello che vediamo noi qua che è qualità incredibile, mantenere la stessa qualità in un altro visore e quindi trasmettere le stesse emozioni che proviamo noi e farle trasmettere ad un'altra persona, soprattutto una persona che non vola con i droni, quindi non è abituata a vedere eh, un volo in FPV. DJ Avatar pronto? Erika, sei pronta? Sì, lei è pronta, quindi diciamo che eh, il volo adesso può iniziare. Quindi abbasso il visore. E iniziamo questo volo col DJI bi posto chiamiamolo così perché sarà un volo bi posto come c'è la Formula 1 bi posto le MotoGP bi posto questo sarà un volo bi posto in FPV quindi avviamo i motori ok decollati Erika come ti sembra Erika sei viva sì. Erika parla sono viva mi fa ridere perché sembra di avere su un pilota morto. Com'è? Erika, ci sei! <ride> <ride> Vediamo se riesco a farla vomitare, tipo quelli che provano magari a andare su un aereo, un jet, e eh, gli viene da vomitare, noi faremo la stessa cosa facendo una cosa di questo tipo. stavi vomitando Sì. Eh, ok perché ragazzi comunque volo in FPV soprattutto per chi non l'ha mai provato eh, è comunque impegnativo anche dal punto di vista anche dell'equilibrio perché avere un visore con eh, le immagini che si muovono davanti ai nostri occhi fa perdere un po' anche il senso del, dell'equilibrio non è una cosa semplicissima appunto per chi non l'ha mai provato guardate ma si vede bene? Sì benissimo. Attento! A che cosa? Attento a che? Se mi dici attento ma non mi dice a cosa. Vuoi che ti vengo addosso? No! Guarda, così ti vengo addosso, guarda eh! Mettila! Vedi che ti vengo addosso? Mettila! Guarda che ti vengo addosso! Mettila. Ecco! Quindi ragazzi questo è quello che è possibile fare con questo visore che ragazzi è incredibile perché comunque non sarebbe possibile farlo con nessun altro visore di quelli economici classici perché eh, l'applicazione DJI Fly non è predisposta per eh, essere eh, divisa sullo schermo, cioè lei è un'immagine unica quindi solo con questa maschera è possibile riprodurre la dji fly ma soprattutto eh, riprodurla con una qualità come quella che abbiamo noi nel visore dji praticamente abbiamo la stessa risoluzione la stessa qualità che rimane incredibile e ci permette davvero di trasmettere a un nostro passeggero eh, quello che stiamo eh, vivendo noi in questo visore ed è fantastico eh, adesso gli sto facendo vedere i cavalli a erika e il maneggio che lei dall'alto non l'ha mai visto adesso scendiamo mi stai toccando dentro perché stai svenendo no, non lo so stai perdendo l'equilibrio ok perché comunque ragazzi davvero è, è una sensazione che all'inizio lfpv fa perdere un po l'equilibrio a, a chi lo vive per la prima volta eh. mi succedeva anche a me all'inizio dopo è una cosa che ci si abitua e eh, si va un po a perdere eh, anzi si va a perdere anche totalmente, quindi adesso ci fermiamo, mentre prima ero in modalità acro, quindi con il volo quello più eh, manuale possibile, adesso invece siamo in normal, quindi possiamo tranquillamente parcheggiarci qui davanti a noi. Eccoci qua. Rialza pure il visore, Erika, perché se no mi svieni. Ed ecco qua il DJI Avat, adesso lo facciamo atterrare, quindi lo porto qua da me. Perfetto ragazzi, cosa dire quindi le conclusioni di questa eh, drone mask versione 2? Allora, eh, sono state appunto migliorate quelle cose che davano fastidio agli utenti che avevano acquistato la prima versione, quindi eh, la reperibilità dei cavi di connessione e soprattutto la possibilità di interagire con lo smartphone eh, dall'esterno, come in questo caso, mentre prima dovevamo aprire ogni volta il visore. Eh, L'ultima cosa che secondo me loro dovrebbero cercare di migliorare, anche se non so quanto sia possibile, possibile magari in una versione 3 è il peso che si va a sentire ovviamente quando ce l'abbiamo indossata perché comunque eh, avendo lo smartphone qua davanti e il visore io tipo lo devo tenere molto allungato in avanti per vedere bene perché lui ovviamente è regolabile in base appunto ai nostri occhi e eh, come nella versione precedente perché questo è rimasto uguale eh, c'è molto peso in avanti poi tipo io ne soffro un po meno perché eh, ho una testa più grossa quindi si va a sentire meno il peso nel senso si gestisce meglio mentre tipo mia moglie che ha una testa più piccola eh, molto di più il fatto che pesasse in avanti questa è una cosa comunque eh, che bisogna dire perché è, secondo me è un difetto che ha non so quanto sia possibile ma se dovessero riuscire a fare questo sarebbe la perfezione eh, di questo visore, eh, anche se comunque il tutto è dovuto molto al peso del telefono che comunque è in questa posizione e a quello ci si può fare poco eh, però lavorando con la regolazione delle cinghie eh, sia queste laterali che quella sopra la testa eh, si va comunque a mh, diciamo eh, migliorare appunto quello che è il peso o meglio la caduta del, della maschera in avanti data appunto dal peso eh, quindi ragazzi queste sono le mie considerazioni però avete visto che utilizzo incredibile che si può fare e come adesso l'esperienza di utilizzo è Ancora più pratica eh, con queste modifiche senza nemmeno lo stress dell'acquisto dei cavi quindi ragazzi qua sotto il link in descrizione nel caso la vogliate acquistare ovviamente non posso trasmettervi eh, realmente come si vede perché solo chi la prova può rendersi conto eh, di che qualità assurda sia qua dentro eh, però trasmetterla è impossibile si può solo trasmettere eh, parlando con le emozioni ma non a livello pratico è impossibile quindi eh, dovete fidarvi perché è davvero assurda eh, quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato in anteprima la drone mask 2 uscita proprio oggi eh, da oggi la potete acquistare qua sotto trovate il link in descrizione se questo mio video vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di lei tantissimi spoiler erano arrivati e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutti i droni la tecnologia in generale anche di lei se verranno rilasciati dei coupon sconto li troverete sicuramente nel mio canale telegram ma soprattutto